Luca Onestini, tre aerei in un giorno dallammiratrice, il ragazzo scioccato Grande fratello VIP, Luca Onestini, tre speciali aerei dalla sua ammiratrice segreta Il mistero dellammiratrice segreta di Luca Onestini sta incuriosendo davvero tutti Questa donna pare aver letteralmente perso la testa per il concorrente del grande fratello VIP a quanto pare, però, vuole continuare a restare nell'animato. Abbiamo quasi perso il conto, sono ormai tanti gli aerei inviati da questa curiosa spasimante. L'ex tronista non riesce a capire chi possa essere, ma allo stesso tempo non può far altro che esserne lusingato. Il ragazzo è ormai migliore amico di Raffaello non appare anche un po' imbarazzato di fronte a tutti i messaggi che questa persona le ha inviato nel corso delle ultime settimane. Oggi, 23 novembre 2017, sul cielo della casa più spiata d'Italia hanno volato ben tre diversi aerei dedicati all'ex fidanzato di Soleil Sorghè. Luca Onestini e l'ammiratrice segreta, il mistero si infittisce. La prima frase che ha colorato il cielo di Roma è stata, lui sono sull'aereo ora. Unknov. Luca Onestini e gli altri sono rimasti davvero senza parole di fronte a tale messaggio. Tutti erano convinti che la ragazza in questione si trovasse proprio dentro laereo che stava volando sulla casa. A far capire poi il messaggio della spasimante è stato un secondo aereo. Davvero tanto traffico sul cielo di Cinecittà. Lu vado ogni uno giorno per pensarti al Central Park. Davanti al nuovo striscione, l'ex tromista è rimasto davvero scioccato. Tutti i concorrenti del grande fratello VIP non riescono a capire come sia possibile che una persona mandi così tanti aerei in un solo giorno. Grande fratello VIP, Luca Onestini senza parole davanti gli aerei dell'ammiratrice. Il vero colpo di scena è poi arrivato alcuni minuti dopo. Luca alza nuovamente gli occhi al cielo e legge, Lu dal 4 uncnov 123 chiocciola Outlook.it saprai. L'ammiratrice segreta pare aver voluto dare un indizio al giovane ragazzo. Lui non riesce a comprendere esattamente quello che vogliano dire quelle parole. Ma allo stesso tempo non si capacita di questa cosa. Riflettendo sullultimo messaggio, noi di Gosipet crediamo che Onestini possa capire di chi si tratti dal 4 dicembre, giorno della finale, quando sarà attiva l'email unc9123-outlook.it. Ovviamente, questa è solo una nostra ipotesi.